buongiorno ragazzi benvenuti nel canale oggi video collaborazione con un'azienda che si chiama Bliss body mi sono arrivati un paio di leggings che sono stati realizzati con i migliori materiali e mettono in evidenza il lato b vi consiglio di seguire il video perché ci sono varie proposte, vari modelli e tante cosine carine da scoprire. Guardate il video! Entrando nel sito ci sono varie cose, ci sono i leggings, i costumi da bagno, addirittura gli orologi ma nel sito potete navigare e trovare qualsiasi cosa ora andiamo a cercare quello che, ho, che mi è arrivato praticamente quello che è arrivato a me è questo qua però vedete quanti modelli ci sono top ci sono modelli come questo come questo eh, sono davvero modelli fantastici e sono realizzati con dei materiali eh, antiallergici e molto particolari quindi ragazze mie sono davvero dei prodotti ottimi io ho preso ho preso non è che ho preso ma hanno mandato questo qui eh, si evidenzia molto il lato B a parte che questa la signorina ha un lato B fantastico e secondo me è anche rifatto però evidenzia molto ci sono neri come li ho presi io e bianchi come questo come questo qua ci sono vari modelli anche i top sempre abbigliamento da palestra e anche qui ce n'è guardate che carini di vari colori molto molto carini e eh, me ne faccio arrivare anch'io e questo costa 22,78. e guardate anche i costumi da bagno ragazze guardate che meraviglia tutti i costumi da bagno comunque ragazze vi lascio ripeto vi lascio il link nell'info box oh, che bello questo vi lascio il link nell'info box così potete dare un'occhiata alla bliss body bliss body